La dirigenza che ci deve credere deve capire che le nuove tecnologie sono uno strumento per raggiungere fini strategici e poi secondo non dimentichiamoci di escludere qualcuno, di perdere prestata qualcuno sul tema delle competenze e non soltanto. E a questo punto mi viene facile l'assist per Roberto Scano che chiude questo giro e poi passerei la parola ai partecipanti sul tema proprio competenze digitali a tutto tondo. Ok, allora io eh, spererei intanto, come ti dicevo prima te, di, eh, di non morire tutti analogici. Cioè La mia paura è che essenzialmente eh, stiamo parlando di queste tematiche da anni e anni. Eh, cioè, se Luca lo sa, io in questo periodo, lo scorso anno, ero giù a Roma in cabina di regia, perché io penso di essere uno dei pochi veneti che era in cabina di regia dell'agenda digitale proprio a lavorare nelle competenze digitali. Io non sono ING, non sono DOT, io sono una persona che ha acquisito competenze nel mondo del lavoro del web. Uno dei casi che hanno lasciato all'epoca eh, l'ambito universitario per dedicarmi a una specializzazione che all'epoca non era curata dall'ambiente dall universitario. Proprio per quello eh, in molti della mia fascia d'età, io ne ho 38-38 anni, ci siamo eh, specializzati per coprire delle mancanze dell'epoca dell'ambiente universitario. Perché accenno a questo discorso? Perché in ambito europeo uh, uno dei pillar definiti proprio per le competenze digitali è stato assegnato un compito al CEN, che è un organismo normativo internazionale, di definire le competenze digitali. A livello europeo, io faccio parte proprio del gruppo del CEN che ha uh, lavorato a un modello che si chiama ECF 2.0. 2.0 non è quel quello strumento marchettaro che parliamo noi del web, ma è la versione 2 di questo metamodello. Stiamo già lavorando alla versione 3. Questo è un modello di riferimento a livello europeo. La comunità europea, proprio nell'agenda digitale europea, chiede che sia un riferimento per riconoscere le competenze, che è diverso dalle conoscenze. Quindi una catalogazione anche per garantire sia a chi definisce profili professionali e percorsi formativi di rendere chiari quali sono le competenze di queste persone, renderle identificabili a livello europeo. E questa è una, una, era una delle richieste che volevo fare, io non ho visto citato questo meta-modello europeo dentro eh, il documento, eh, tra l'altro io l'ho fatto inserire all'epoca nei documenti dell'agenda nazionale, se andate in agenda digitale, eh, agenda-digitale.it che è quella governativa, tra i vari pillar c'è un documento che è competenze digitali dove è scritto chiaramente eh, di incentivare anche i percorsi formativi in ambito scolastico a partire dagli istituti superiori all'uso di questo metamodello per la catalogazione questa secondo me è una delle cose essenziali su cui puntare seconda cosa ehm sul discorso dei digital angel, eh, io ci andrei un po' cauto, questo l'ho già detto anche all'epoca in cabina di regia quando era stato proposto proprio dal MIUR questa cosa, eh, attenzione perché eh, capisco il discorso di stagisti, però inserire delle persone che dovrebbero evangelizzare dentro le aziende, bisogna avere garanzia che abbiano effettivamente le competenze, perché una persona che evangelizza male dentro un'azienda, secondo me fa più danni che benefici. Grazie. Il breve, conciso, puntuale. Abbiamo ancora 20 minuti per gli interventi del pubblico e per